Buonanissimi, questa puntata della Soteriologia eh, abbiamo deciso di metterla in chiaro, perché? Perché eh, tratta di tutti noi, tratta di tutti noi. Come erano visti i pagani ai tempi di Gesù? Potevano sì o no rientrare nell'Alleanza di Israele? Insomma, potevano essere salvati sì o no? Dopo la sigla, la risposta... Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati Basta una piccola donazione, anche solo un caffè Grazie e buona visione Eccoci carissimi, eh, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così potrete ascoltare più dei mille, mille quasi millecento video che abbiamo messo online e ringraziamo anche la piattaforma che ci ospita Devo anche dire che eh, siamo molto contenti del fatto che siete cresciuti tantissimo e seguite anche i nostri corsi in abbonamento oggi parleremo di co, come dice il titolo come ci vedevano loro cioè gli ebrei come gli ebrei all'epoca di gesù vedevano in un piano salvifico ovviamente non sistematico perché ogni rabbino diciamo aveva le proprie idee però grosso modo come ci vedevano come vedevano i goim in generale i kitim i romani in particolare potevano essere salvati ho preso qualche punto ho preso qualche appunto dai testi antichi dell'epoca di Cristo, quasi sempre sono delle Mishnayot, o comunque testi rabbinici. Qui siamo per, nei testi rabbinici, nei testi dei grandi maestri, dei Tannaim. Cosa pensavano se c'era questa possibilità? Allora, un Gerzedek, cioè un, um, un proselita che fosse giusto, eh, era contrapposto ai timorati, e questo noi lo vediamo anche nel Nuovo Testamento, così lo, lo riusciamo a capire meglio. Certe problematiche che anche ancora noi non riusciamo a capire, studiando questi testi le capiamo. E soprattutto il drammatico scontro di quello che viene definito in Atti, in Atti 15: il Concilio di Gerusalemme. Il problema che noi vediamo, per esempio, anche ai Galati, eh, cristiani che venivano dal mondo ebraico che volevano andare là a costringerli a fare la circoncisione vedremo le motivazioni non erano del tutto sbagliate poi è chiaro, lo Spirito Santo ha preso una, di, una, di, diciamo una strada diversa molto diversa, più universale meno legata a certe strutture che erano solo per Israele quindi però cerchiamo di vedere come loro ci vedevano avremo molta più luce per il Nuovo Testamento vedrete, adesso vi faccio le citazioni il timorato e non era un proselita, non faceva la circoncisione. L'apostolo Paolo quando andava a predicare, andava a predicare sì ai gentili, ma a quali? Non solo nelle piazze, è successo all'Aeropago, ha fatto qualche discorso a Efeso per, per, per eh, giustificarsi, tra virgolette giustificarsi, perché non c'era niente da giustificare, loro si dovevano giustificare della persecuzione, però lui parlava a quelli che erano intorno alla comunità ebraica, quindi timorati che seguivano la legge di Mosè, e i proseliti che si erano già fatti la circoncisione pensate a luca il cretese il medico cretese il nostro santo evangelista quindi c'era questa diversità e questo noi lo troviamo in molti testi rabbinici per esempio nella mia crità di mishpatim la mishpatim è la mia parasha dell'esodo 18 312 poi un'altra cosa che loro notavano il il lavaggio del cadavere, lavare i cadaveri per consegnarli entro la giornata alla terra era una cosa che veniva apprezzato molto dal mondo ebraico. Tuttora si fa così in Israele, però, e eh, tra tutti gli ebrei del mondo, però quando lo faceva un, un, un, ger, un ger, uno straniero, beh, insomma, questi erano fatti concreti, eh? erano fatti concreti. Poi, i gentili. I gentili sono i goim. No, i pagani, i popoli. I proseliti erano quelli che accettavano il patto e facevano sacrifici. C'era il Tempio, eh? non, non ce lo dimentichiamo mai. Facevano sacrifici come gli israeliti dalla nascita. Eh, per esempio ho trovato Sifra, eh, Nedavah, Parashah 2,3, 2, versetto 3. Quindi accettare il patto, ecco questo è il problema che si discuterebbe eh, anche oggi ma l'hanno discusso a Gerusalemme ed era oggetto di grande scontro per l'Apostolo Paolo accettare il patto di Unger, il patto di Abramo, cosa voleva dire? se accettavano il patto hanno parte al mondo futuro se non accettano il patto, cioè la Berit Milà con tutto quello che ne consegue non potevano avere questa possibilità di vivere nel mondo futuro Trattato di Yevamot, eh, 47, il foglio 47, sia l'A che il B, e, eccetera. Il proselita, non il timorato, il timorato lo fa comunque anche senza beritmi, là, senza circoncisione. Il proselita deve dar prova di voler accettare tutto il patto e questo è quello che si discute al Concilio di Gerusalemme. La fazione che noi chiamiamo giudaizzante, ma erano ebrei convertiti, quella di Giacomo, tanto per non fare nomi, diceva, noi non siamo contrari che loro entrino nel patto attraverso la porta di Yeshua, che lui diceva di essere la porta, attraverso il mikveh, cioè il battesimo nostro, però devono fare anche le altre cose, quindi dire la circoncisione, fare lo shabbat, fare la tevilat keelimi, il lavaggio degli utensili, devono soprattutto mangiare cascere, fare shabbat, insomma, fare... Tutti mi so normale, ma nessuno nega questo. E poi adesso vedrete tutte le citazioni bibliche che loro portano. Paolo, e tutta l'altra fazione, diceva, no. E lo Spirito Santo dà ragione, chiaramente, a Paolo, che era in minoranza, a Gerusalemme. A Gerusalemme. Però mi interessava farvi capire la loro posizione. Non era una posizione ottusa, perché... Perché per almeno 200 anni prima dell'era cristiana c'era il proselitismo se loro accettavano tutto il patto ed erano come i figli di Israele. Anzi, sentite, sentite addirittura che cosa dicevano. C'è una tradizione che dice che il Messia veniva da un ger convertito. Addirittura Ravakiva, non si è ancora capito se lui era proselito o era figlio di proseliti, è stato il più grande rabbino della storia ed era o proselito o figlio di un proselito è stato il più grande rabbino, tuttora considerato il più grande rabbino della storia, era Lachire, martire nel 135, vi ricordate l'epoca adrianea? Quindi, è vero che nel giudeismo rabbinico non c'era una posizione sistematica sulla soteriologia che riguarda noi, no? Gli etnici, per quanto riguarda, diciamo, la, la, la, la, la sorte dei gentili, eccetera, che si rivolgevano e accettavano il patto. Quindi, quindi, quindi, obbedendo, nella pratica venivano visti, i Gerime abitavano lì, al meglio che si può, e spiando le trasgressioni al Tempio, si conservava lo status che era avvenuto con la Berit Milà, esattamente come gli ebrei di nascita, e quindi erano come gli altri, considerati Am Israel come gli altri. Non c'è una trattazione enorme sui goim che si convertono. Perché? Perché dopo lo sconquasso che è successo nel 69-70, e soprattutto nel 135, il Talmud è tranchano. Ma a noi interessa il periodo di Gesù. Non interessa dopo. Dopo lo sappiamo storicamente. Non c'è bisogno di fare dei video. Basta prendere un libro di storia e lo vediamo. Ecco. A noi interessa quello. Quindi, primo, i goim possono essere definiti Zadik tzaddikim, esattamente come anche Dio si autodefinisce Zadik. Come gli israeliti. E questo noi lo vediamo per esempio nel trattato di Sanedrine 59, foglio A. Baba Kamma, foglio 38A. Avodazara addirittura, che è il trattato contro il servizio sacrilego, il servizio straniero, contro, eh, contro i goim che non si comportano così, o con gli ebrei che si comportano dai goim, eh, nel terzo foglio A quindi sono tre testi importanti Vodazzarab, Babakam e Senedrim sono, sono dei trattati fondamentali per la rabbanuta dell'epoca cioè, non solo dell'epoca, anche oggi, però all'epoca poi Yav eh, Rav Yeremia che era della, della scuola di eh, Rav Ishmael poco citato eh, diceva che do, da dove sappiamo che un Goy, uno straniero che mette in pratica la Torah, è addirittura paragonabile al sommo sacerdote. E dice, la scrittura insegna, aperte le virgolette, cito il suo testo che poi vi, dico, vi do la citazione, cioè un uomo la metterà in pratica, la Torah, vive grazie a questa. E inoltre dice, questa è la Torah dei Koenim dei Leviti, questa è la Torah dell'uomo, oh Signore Dio, e si appoggia su 2 Samuele 7:19. Proviamo a concludere questa, questa, questa parte molto interessante. Allora, questi testi ci sono, eh, sono molto incoraggianti e, e molto probabilmente si capisce che sono su questi testi che si è fondata, sulla guida dello Spirito Santo, la l'entrata dei Goim attraverso i Nozrim, cioè i pagani attraverso i cristiani, i Nozrim, la, la, la Yeshua, l'eredità di Yeshua, dentro il patto di Israele. Il problema è che questa cosa che la lettera ai Romani spiega piuttosto bene, è stata interpretata da noi al contrario, cioè sono i figli di Israele che diventano cristiani quindi saranno salvati. Ed è per questo che si dice che di due popoli ne ha fatto uno, no? Cioè, ehm, non è che se c'è una porta aperta uno non possa entrare da destra a sinistra e uno da sinistra a destra. Quindi ci saranno, sempre secondo queste coordinate spazio-temporali, eh, non sto parlando di oggi, sto parlando di allora, il nostro tentativo di recuperare la soteriologia dell'epoca per capirla e eh, per capire i testi del Nuovo Testamento. C'erano dei figli di Israele che avevano addirittura, erano... Eh, facevano parte della sposa si erano convertiti a Cristo pur vivendo ovviamente la tradizione legale che loro dovevano avere per patto abramitico e quindi facevano parte della chiesa addirittura all'inizio addirittura erano parte di apostoli tutti ebrei eccetera, gli anziani, corpo direttivo i convertiti, scribi, e farisei, i conim che i Vangeli dicono che si erano convertiti comandavano lo. ma era vero anche il contrario e cioè da dove viene questa grazia? Questa grazia viene dai, dal patto fatto con Israele. Gesù è ebreo, Gesù è circonciso, gli Apostoli eh, sono ebrei, sono circoncisi, quindi era una porta anche di entrata basandosi sull'Alleanza di Abramo, che è esattamente quello che l'Apostolo Paolo dirà nella lettera ai Romani. Scrivendo quella parte della lettera a persone che venivano dal mondo etnico e si erano montati in superbi in orgoglio contro i figli di Israele convertiti, Paolo dice attenzione, è la radice che porta a te, non sei tu che porti la radice. Ecco, questo è un po' il discorso. Bene, spero che vi sia piaciuto e andremo avanti con le nostre derrishot per vedere come eh, la soteriologia, quindi il Vangelo secondo Gesù, eh, va inquadrato in quel contesto per riuscire a capire tutte le dottrine che circolavano e quelle che Gesù ha accettato e quelle che lui, diciamo, ha cassato. Ciao e alla prossima, grazie.